dovremo avere eh, la modalità di puntamento diversa da quella che hanno gli altri quindi dovremo essere in una mira manuale che ci faciliterà il diciamo il tutto in più dovremo avere in mappa tutte le icone visibili allora per far sì di mettere in mappa tutte le icone visibili dovrete premere il tasto pad e andare su nascondi opzioni